Se Ernesto è pronto, partiamo con la prima batteria di domande in successione, ne facciamo però una dopo l'altra, che riguarda i settori trasparenza, social media e privacy. La, la prima domanda riguarda il conflitto tra la trasparenza e la privacy. La pubblicazione è confiutata a trasparenza amministrativa di materializzazione con l'utilizzo del sito della scuola e legge sulla privacy, questo è il cappello introduttivo. La domanda, la pubblicazione sul sito del nome dei vari soggetti che operano a scuola, docenti, personale ATA lede il loro diritto alla privacy? Eh, abbiamo due livelli di risposta il primo eh, per tutte le tematiche relative alla riservatezza e alla riservatezza e pubblicazione di contenuti eh, mi permetto di rimandarvi a due documenti particolarmente importanti adesso provo a recuperarli eh, anche perché così magari vi dimentichiamo e dimostriamo a Mentana che sono due giorni, che padre, tre giorni che va la televisione televisioni giornali per dirci che Twitter è lo strumento del demonio invece vi facciamo vedere come possiamo utilizzare anche per twittare cose importanti ci sono due provvedimenti del garante privacy importanti a cui vi rimando il primo è la deliberazione numero 88 2011 dedicato proprio ai profili di riservatezza che devo rispettare con riferimento alla pubblicazione sui siti web delle pubbliche amministrazioni L'altro è un documento che si chiama la privacy a scuola che immagino voi lo conosciate già è un documento relativo al specifico contesto dell'amministrazione scolastica con riferimento poi alla domanda che è stata fatta eh, e cioè eh, alla pubblicazione dei docenti e del personale io vi devo dare due tipi di risposte allora questa, questa pubblicazione eh, innanzitutto è lecita, ce lo dice l'articolo 19,3 del decreto legislativo 196 del 2003, cioè il codice privacy, perché l'articolo 19,3, perdonatemi, banalizzo, dice che il dipendente pubblico è di serie B per quanto riguarda, cittadino di serie B per quanto riguarda la privacy, perché, perché, perdonatemi, qua non ho mai sentito un sindacato che... Questa norma ha detto qualcosa, questa norma da detto ufficiale, nessuno dice niente. E la norma testualmente prevede che le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia detta ad una funzione pubblica, quindi anche pubblico dipendente, e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza, con l'unica eccezione dei motivi di salute. Cioè io uh, ho come dire, diritto soltanto a che non vengano pubblicate le patologie cui io non sono, eh, non sono stato in servizio. Dopodiché ehm, ci sono alcuni di questi dati che devono essere obbligatori, pensa discorrendo, in particolar modo articolo 16 eh, eh, del decreto 33 del 2013 che prevede una serie di informazioni proprio relative al personale, quindi non c'è conflitto tra eh, privacy del dipendente e eh, Trasparenza perché? perché il legislatore ha fatto una scelta, cioè che la trasparenza in questo caso prevale sulla scelta, giusto o sbagliata che sia, è la scelta del legislatore. Riguardo alla trasparenza, alcune scuole pubblicano l'intero contratto di lavoro sul sito scolastico, altre solo l'individuazione. Individuaz Cosa è più giusto fare per garantire la trasparenza dell'amministrazione e allo stesso tempo la privacy dei dipendenti? Dunque, eh, come vi ho detto, in teoria l'articolo eh, 19 del codice privacy dice che è possibile pubblicare, quindi non è illegittimo. Il tema è che non è obbligatorio, e cioè eh, ai sensi del decreto 33 del 2013 eh, è obbligatorio eh, pubblicare i carichi conferiti, articolo 18, autorizzare i dipendenti le informazioni sulla contrattazione collettiva articolo 21, le informazioni sulla contrattazione 21,1, le informazioni sulla contrattazione integrativa 21,2. Ovviamente è ma non è obbligatorio pubblicare i contratti dei singoli, è facoltativo, non vietato. I docenti possono richiedere agli studenti l'indirizzo email per le comunicazioni didattiche? La segreteria della scuola può fornire queste informazioni ai docenti? Dunque, eh, nel chiedere ovviamente se i soggetti che mi hanno fatto le domande vogliono delle, non dico ribattere, ma vogliono dei chiarimenti sulle risposte, lì c'è un microfono eh, anche per voi se volete interagire in modo che tutti possano sentire, la risposta a questa domanda è i docenti possono chiedere un pizzo mail? Sì... Eh, ma ovviamente questo deve avvenire nell'ambito di un'operazione eh, legittima dal punto di vista della privacy e quindi ci deve essere un'informativa e un consenso prestato, e cioè eh, quegli indirizzi devono essere forniti, ma l'informativa può essere un, una paginetta no? in cui io chiedo eh, un dato, in questo caso un indirizzo mail, eh, chiedo perché, eh, eh, quali sono le finalità, quali sono il tipo di comunicazione che è eh, verranno inviati quali sono i soggetti che possono venire in possesso di quel dato, di quell'informazione e ottengo il consenso ovviamente trattandosi di minori dovrò ottenere il consenso da parte, eh, da parte di chi esercita la potestà genitoriale sugli cioè stessi e quindi ai sensi della normativa privacy può prestare un valido consenso secondo i diritti di citazione. Sì, volevo aggiungere una cosa noi abbiamo fatto ci dice che questo rispetto alle email dei docenti Vero? Ah degli stori... allora niente scusate. Ma eh, nell'organigramma eh, abbiamo dato la possibilità di comunicare con tutti i docenti fiduciari, non con i docenti quelli normali, diciamo, i docenti di classe. Se però un docente di classe vuole entrare in contatto con gli alunni preferiamo consegnare un, uh, un gov.it e far firmare a questo docente eventualmente una dichiarazione di responsabilità rispetto all'utilizzo di quell'indirizzo di posta elettronica in modo esclusivo per servizio. Questa domanda invece riguarda il ciclo di incontri che noi abbiamo fatto e abbiamo ricolto in quell'occasione, quell sul diritto d'autore nell'utilizzo di risorse web. E secondo il diritto di citazione è possibile citare solo estratti di un articolo pubblicato nel web e non licenziato a Creative Commons. Qui c'è un riferimento in un sito che è, fa un po' una raccolta delle leggi sul diritto d'autore. Ecco, in questo sito si sostiene che chiedere l'autorizzazione alla pubblicazione integrale è inutile. Perché? Allora, ehm, facciamo una premessa. Il eh, diritto di citazione è riconosciuto dall'articolo 70 della legge del di diritto d'autore che è la legge 633 del 1941 come sempre fa lavorare lentamente gli avvocati quindi per volontà del legislatore non abbiamo una precisione di quali siano i limiti a questo diritto di citazione invece in Francia ad esempio c'è un limite sono 1.500 battute eh, da noi non esiste eh, deve essere valutato eh, sulla base di quelle che sono le esigenze della citazione, posso provare a darvi una serie di parametri per cercare di capire se la citazione eh, può essere considerato meno legittima così come sono stati definiti dalla giurisprudenza dei <coughs> da alcune sentenze eh, la citazione deve essere breve dice eh, la giurisprudenza sia in rapporto all'opera da cui è estratta, sia in rapporto al nuovo documento in cui si inserisce cioè devo citare ma questo ce lo insegna quando abbiamo fatto le tesi Insomma, nel mio caso è avvenuto così prima ancora della legge sul diritto d'autore la seconda è necessario citare il nome dell'autore, il copyright, il nome dell'opera da cui è estratta per rispettare i diritti morali dell'autore la citazione non deve far concorrenza all'opera originale questo è il pezzo, ecco perché io sulle riproduzioni integrali sono molto scettico soprattutto sul web perché non solo eh, se il mio sito è meglio indicizzato di quello originario di pubblicazione tendenzialmente può depotenziare la pubblicazione originaria ma addirittura eh, Roberto che è il pubblico eh, del, eh, eh, del posizionamento sui motori di ricerca sa anche che è una prassi che non è ben digerita dai motori di ricerca se io vado a fare la riproduzione integrale di un contenuto, Google potrebbe inquietarsi eh, e quindi penalizzare tanto il mio sito che sono andato a fare questa operazione, tanto quello originario quindi diciamo che eh, andiamo, a, andiamo a creare un disvalore sotto un duplice profilo, tanto di diritto d'autore, tanto di posizionamento sui motori di ricerca quindi eh, il, eh, la giurisprudenza poi, eh, dire, ha elaborato un altro criterio che mi piace citarvi, anche perché qui ci sono molti docenti, la citazione inoltre deve spingere il lettore a, ra a rapportarsi con l'opera originale, quindi non deve sostituire, mi piace questa idea, cioè de deve farmi venire la curiosità di se io invece riproduco tutto, io non ho la possibilità di riprodurre, quindi ehm, credo che queste regole per voi che siete docenti di scuola siano più che sufficienti eh, e che non avrete bisogno di nessun giudice o di contenzioso.